Gesù elimina, questo è il messaggio di questa domenica, elimina per sempre il concetto di nemico, amati i vostri nemici. E direi che qui c'è la specificità del messaggio evangelico. Peraltro ci dà anche delle indicazioni attraverso ecco, otto verbi. Amate, fate, benedite, pregate, amate i vostri nemici, fate effettivamente appunto di tutto per essere in pace, benedite coloro che vi maledicono e pregate per loro. Poi ecco, al singolo dà altre indicazioni, offri, offri la tua amicizia, offri la tua disponibilità, offri la riconciliazione, non rifiutare, non rifiutare nulla dall'altro, non rifiutare il perdono dà con benevolenza, dà con amore agli altri e non chiedere nulla in cambio, quindi si tratta veramente di andare al concreto, è un amore che diventa concreto verso i nemici, sì, ma non è un amore astratto, non è un concetto teorico, una nuova ideologia, ma c'è una concretezza di fondo, c'è un andare in profondità con il proprio cuore, per portarsi all'altro e con questi atteggiamenti cioè offri l'altra guancia, appunto abbassa le tue difese, le tue difese, eh, sii sì, disarmato, non imputere paura, non aggredire, no? non difenderti eh, in maniera tale da eh, far soccombere eh, l'altro. Gandhi a riguardo diceva, sii sì, tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, molte volte ci aspettiamo che sia l'altro. A cambiare, così tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, cioè ciò che desideri per te, quello che eh, darai al tuo compagno per primo, sarai tu per primo a dare quello che desideri per te, questo è sicuramente il cammino della perfezione umana, a riguardo l'Antonino Bello diceva è sulla rampa del perdono, un perdono sempre accordato anche al nemico, che vengono collaudati il motore e la carrozzeria, della nostra esistenza umana È su questa eh, scarpata che siamo chiamati a vincere la pendenza del nostro egoismo e a misurare la nostra fedeltà al mistero della croce. Buona domenica a tutti!